Nell'anno 737, un tiranno spaziale distrugge il pianeta Vegeta, insieme alla maggior parte dei suoi abitanti. Ufficialmente, solo in quattro sopravvissero. Goku, Raditz, suo fratello maggiore, il principe Vegeta e Nappa, il suo braccio destro. La storia di Goku ci è già stata raccontata nella serie, per cui mi concentrerò sul passato dei tre Saiyan sopravvissuti, oltre al nostro protagonista. Freezer aveva il controllo di almeno 79 pianeti, tra i quali era presente anche il pianeta Vegeta. Lui considerava i suoi abitanti al pari di schiavi, soldati semplici, usati per la sua compravendita di pianeti. Nonostante i Saiyan fossero enormemente più deboli di lui, Freezer temeva la nascita di un famigerato Super Saiyan. In particolare, la straordinaria potenza del Principe Vegeta aveva destato il suo interesse. Ma cosa sarebbe successo se altri Saiyan, ugualmente forti, si fossero alleati contro di lui? I Saiyan erano una fiera razza di guerrieri e... Dalla serie, si può intuire che la loro società fosse divisa in tre grandi classi sociali. La prima, i guerrieri di infimo rango, come Radish o Bardak. La seconda, sono i nobili di alto rango, come Nappa. E infine, in cima, abbiamo la famiglia reale. La loro forma di governo sembrerebbe una monarchia, ma con alcuni tratti aristocratici. La parola aristocrazia, infatti, deriva dal greco ed è composta da Aristos, il migliore, e Kratos, potere. Tenete a mente questa informazione perché ci servirà nel corso del video. In base all'abilità in combattimento, i Saiyan venivano spartiti tra nobiltà e soldati semplici. All'interno della classe nobiliare, inoltre, vi era un'ulteriore selezione. La famiglia che si distingueva in battaglia sedeva al trono. In questo modo il potere aspettava il migliore. Sappiamo che, quando è stato colpito dalla sfera energetica di Freezer, Bardak, il padre di Goku, Viene mandato indietro nel tempo, di circa mille anni. Si risveglia su Plant, l'antico nome con cui era conosciuto il pianeta Vegeta. Qui viene curato dagli abitanti del pianeta, probabilmente si trattava di Tsufuru. E ciò mi porta a pensare che i Saiyan non fossero originari direttamente di Plant, ma che si siano trasferiti da un altro pianeta in un secondo momento. In base ad alcune fonti, infatti, nell'anno 550, una navicella Tsufuru cade sul pianeta abitato dai Saiyan primitivi. Ora, i Saiyan stringono un'alleanza con gli Tsufuru, ma questo non dura a lungo. Infatti la razza guerriera si rivolte e stermina gli abitanti del pianeta prendendo il controllo di quest'ultimo Durante la battaglia si distinse per la sua forza il re Vegeta che in seguito venne incoronato e il pianeta assunse il nome del suo sovrano Più tardi nel 731 stipulò un'alleanza con un tiranno spaziale L'accordo consisteva nel sottomettersi a Freezer e conquistare per lui i pianeti in modo da rivenderli a caro prezzo in cambio Freezer offriva protezione ai Saiyan e consentiva loro di acquistare importanza all'interno del suo vasto esercito. Ora vediamo Nappa prendersi cura e assistere Vegeta sin da quando questo era solo un bambino. Di norma per essere ammesso al cospetto di un principe bisognerebbe ricoprire un'alta carica nella società da ciò deduco quindi che nel frattempo tra la nobiltà si stesse facendo strada Nappa uno dei guerrieri più forti del pianeta. Conosciuto anche per aver spalleggiato il Durante la guerra con gli Zufur, riconosciuti i suoi meriti, quindi gli fu concesso di diventare l'assistente del principe. E nello stesso periodo, intorno all'anno 732, all'interno della classe di rango inferiore venne concepito un altro guerriero che sarebbe sopravvissuto alla distruzione della sua specie. Costui era il primogenito di Bardak e Jin, Raditz. In seguito, Bills, il dio della distruzione, visita il pianeta Vegeta, chiede al re di portargli il cuscino più comodo dell'universo. Il guerriero Saiyan uccide molte popolazioni per ottenerlo, ma il dio, non contento, lo umilia davanti agli occhi del figlio. Su richiesta dell'imperatore Freezer, il re di Saiyan è costretto a consegnare al tiranno il suo unico figlio. Tuttavia, il fastidio che l'arroganza dello stesso Freezer gli procurava porta il sovrano del pianeta a organizzare un assalto per spodessere il tiranno nell'anno 737. Re Vegeta, infatti era a conoscenza dei timori di Freezer, così raduna un gruppo di Saiyan scelti e attacca l'imperatore dello spazio, ma viene sconfitto in pochi secondi, da quel momento Freezer si decide a spazzare via dall'universo la razza Saiyan, avrebbe scagliato una gigantesca supernova contro l'intero pianeta nell'ottobre del 737. Ora! Sappiamo che Freezer nutre un certo interesse verso Vegeta, tanto che decide di sfruttare la sua forza per il suo mercato interplanetario. Vegeta, avendo un carattere orgoglioso, è infastidito dall'atteggiamento di Freezer, tanto che ha pianificato più volte la sua uccisione, rinunciandoci poi a causa della disparità di forze tra i due.